Question time, allora ho letto stamattina queste email, help, scorciatoia da tastiera, Roberto Brascugli, eh, ciao Stefano, cioè mm, questo non lo capisco a chi l'ha scritta, eh, comunque qua siamo in un gruppo, quindi ho risposto io stamattina, comunque lui chiede, Roberto chiede, vorrei poter utilizzare la tastiera per mostrare, e nascondere un layer specificandone il nome. In altre parole vorrei evitare di agire sul flag eh, del pannello layer. Grazie mille Roberto e così via. Io gli ho risposto subito stamattina perché era ora quasi di pranzo, 12.57, quindi ho risposto molto in fretta, tant'è che sto, sto realizzando questo video proprio per questo. Io ho risposto a Roberto subito, ciao, un modo sarebbe quello di utilizzare la bar locator, locator bar, comunque ci capiamo. Prima però devi definire una scorciatoia da tastiera per attivare e disattivare il layer selezionato. Per esempio io ho utilizzato Alt più N. Ok, poi vai in CTRL più K, poi fai con CTR più K DGTL, di questa è una L per attivare la ricerca del layer nella TOC e renderlo attivo renderlo attivo il layer cercato. Ok? come si fa tutto questo allora siamo in QGIS io ho caricato un layer questi in realtà ne ho caricati più di uno perché questa richiesta sicuramente significa che nella toc o nel layer panel eh, Roberto ha decine e decine di layer andare a capire certe volte dove si trova è mh, complicato però uno si ricorda il nome e quindi lo vuole subito spegnere mostrare o disattivare allora come si fa la prima cosa ti ho detto quella di ti consiglio di andare a creare una scorciatoia da tastiera quindi vai qua si apre questa, questa schermata e qua cerchi mostra mostra ti dovrebbe comparire vedi qua mostra slash nascondila e selezionate bene io ho messo già alte n però se vai qua selezione predefinita mh, di def, by default non ha nulla come come, um, come scorciatoie, e quindi tu vai qua su cambia e gli metti la tua io gli metto alt n in questo caso ho tenuto pressato alt ed n e lui lo aggiunge QGIS in automatico qua chiudi testiamo se io vado qua su ripartizione col mouse alt n ecco attiva e disattiva ok si attiva e si disattiva perfetto ora come faccio io a, mentre se sto lavorando qua in un qualsiasi layer, vedi, per adesso quello mh, attivato è questo, io voglio ora andare sul primo e disattivarlo, in modo tale da vedere quello che ci sta sotto, che è questo, ok? Allora, come si fa? Allora, sono qua nel primo, quello che consiglio è di utilizzare appunto la, la barra di ricerca, quindi CTRL K, si attiva questa finestra qua, tra le varie opzioni c'è questo qua L layer di progetto, quindi io digito L, spazio, scusami, eh, quindi controllo L, spazio, e appena fa, digito spazio, qua ho l'elenco di tutti i layer che si trovano nella TOC, se voglio spegnere REG, inizio a scrivere REG 0, ok, mi rimane solo questo, tutto da tastiera, ok, faccio questo e faccio invio, l'attivato è questo, Alt N, attivo e disattivo, attivo e disattivo, spero sia uh, utile, ciao!